l'album numero 4 del Libro Shake valido fino al 5 aprile del 2017 e vedrete tantissime novità e promozioni soprattutto wow quelle promozioni eh, vi chiedo scusa fin da subito per una parte di voice over che ho dovuto fare ma ho perso la clip audio comunque noi ci arrangiamo e direi di non perdere altro tempo e di iniziare subito a sfogliare l'album allora, eccoci qui con il nuovo album. Andiamo un po' veloci perché ci sono davvero tantissime cose da mostrarvi. Prima di tutto, eccola qua, questa offerta perché la coppia perfetta è shampoo e balsamo e li troviamo in offerta, tutte le varianti, ecco, a 5,95€. Vi faccio vedere, non so, forse in questa pagina qui è meglio, ecco, che ad esempio questa è comprende il trattamento nutri riparatore, quindi lo shampoo lo prendiamo a prezzo 3,95 con questo codice, mentre il balsamo possiamo sceglierlo tra quelli disponibili, quindi shampoo ad esempio nutri riparatore con questo codice, il balsamo possiamo scegliere brillantezza, nutri riparatore oppure ricci definiti con l'altro codice e così per tutte le linee, quindi il prezzo finale sarà sempre 5,95. Quindi tutte le linee che ci sono, quelle capelli colorati con eh, quelli capelli lisci, capelli ricci e poi cosa abbiamo? Ed è questo che è il 3 in 1 oppure l'antietà, tutti quanti, purificante, volumizzante, sempre il shampoo ok e poi scegliete il, il balsamo voi. Ne mostrano uno per dire consigliano della stessa linea oppure di linee simili ma comunque li scegliete voi. E ci sono anche quelli, eccoli qua, per capelli colorati, che io davvero mi trovo molto bene, devo dire. Eccoli qua, 5,95, sempre shampoo e balsamo. Ovviamente troviamo quello per eh, nutriente, eh, shampoo delicato, shampoo a ripensi d'argento, questo è quello, eh, lucentezza di origine vegetale, quello shampoo crema delicato, quello per lavaggi frequenti. Ci sono davvero tutti. Eccoli qua. Vediamo ora alla novità di questo album e qui lascio parlare un po' perché si tratta del nuovo gommage scrub viso che è una polvere completamente naturale che contiene, ehm, come si può dire, tante microparticelle sfoglianti in polvere da aggiungere al nostro detergente preferito, così ad esempio, eh, intanto il flaccone ci dura tantissimo e poi possiamo scegliere i detergente che vogliamo, anche in base alla nostra pelle, oppure se ci serve un'azione più eh, idratante, nutriente, in base al cambio di stagione, quindi davvero ce la possiamo giocare noi, e trovo che sia una cosa davvero fantastica. Oltretutto, io devo dire che eh, questo metodo lo uso da tanti anni, io uso i noccioli dei vari frutti, però bisogna essiccarli, e renderli una polvere finissima, ci metto tanto tempo. Quindi questa polvere è fantastica e trovo che sia davvero una grandissima novità. I set che propongono sono con, ehm, ad esempio, questo idra vegetal, con la polvere più il gommage e il gel detergente idra vegetal a 12,95, oppure col tipo vegetal, ehm, sempre la polvere più il detergente purificante, sempre a 12,95, però davvero si può usare un qualunque tipo di detergente. Vi mostro ora un set in promozione perché il set pelli da normali a miste, ad esempio questo, è il set della linea Elixir 79 che comprende a 37,95, ehm, aiuto, il siero doppia azione riparatore anti-inquinamento più il trattamento eh, riattivatore, eccola qua, di giovinezza per pelli da normali a miste, però si può scegliere anche, sempre allo stesso prezzo, il set che quello per la pelle secca oppure quello per la pelle sensibile. Cosa cambia? Il siero è sempre lo stesso, il prezzo è sempre lo stesso, la differenza è che la crema sarà il trattamento per le pelli secche oppure il trattamento riattivatore per pelli sensibili. Quindi proprio qualunque adatto al vostro tipo di pelle. Altra promozione in questo caso è quella delle mani, set mani pulite e idratate, perché a 4,95 abbiamo lo SS mani pulite, che è perfetto da tenere in borsetta da portarsi dietro per avere sempre le mani pulite e gel creme idratante a lunga durata novità del prodotto eccola qua il nuovo lifting siero perché hanno rifatto la formula eh, promette di levigare rassodare e sublimare il décolleté eh, va applicato intanto è un siero quindi assorbe molto velocemente e poi contiene la centella asiatica che è perfetta per rassodare ed levigare le zone delicate vi mostro ora questa novità perché è, è una promozione. Con 25 euro di prodotti maquillage, quindi trucco, si ha in omaggio il kit di pennelli. E guardatelo perché è davvero fantastico. Ha tutti i pennelli in dimensioni classica, più questa pochette perfetta da portare in borsetta oppure in viaggio. La trovo davvero molto comoda e soprattutto è anche molto carina. 25 euro di prodotti, eccoli qua, fra tutti quelli che vi mostro quindi ehm, il fondotinta, i correttori, gli altri fondotinta, c'è davvero tutto, eccolo l'altro, poi c'è la cipria, la cipria in polvere, la terra, i blush, i prodotti per nail art, tutti i colori di smalto, gli altri smalti, i rossetti glossi i rossetti questi qua idratanti, Matita occhi, rossetti, altri rossetti più il primer e labbra, le matite occhi quella colla, le matite sopracciglia, matita occhi e waterproof, gli ombretti, tantissimi colori gli ombretti, la matita occhi intensa, i mascara la novità questi, ed è, è, come si chiamano, ed è, prodotti occhi jumbo, sono gli ombretti jumbo perché guardate i colori che sono fantastici ed, è, scusate anche le voice offer, si possono usare come ed è, ombretto classico oppure come base per l'ombretto perché si sfumano e poi si fissano oppure anche per tracciare una linea intensa, comunque sono Um, tutti molto colorati si sumano bene ma una volta fissati restano fissi lì colori sono questi oppure questi perché c'è anche la promozione eccola due matite occhi jumbo a 12,95 la prima col codice nero la seconda col codice rosso come sempre e vedete anche questi altri nuovi colori e siamo arrivati eccola qua questa è la promozione non solo alla fine eh, dell'album ma anche alla fine la promozione con i 25 euro per avere il set Eccoci. Allora, abbiamo sfogliato tutto l'album, abbiamo visto tutte le promozioni e offerte e novità e dico wow, qui sotto come sempre c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini e trovate sempre le box informazioni anche il link per scaricare il catalogo in formato PDF così lo potete tranquillamente scaricare sul vostro smartphone, pc, tablet, dove volete e guardarlo con calma. E non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il magico naturale mondo di Vrochet.